una villa che ha un parco gigantesco dietro, che fa parte dell'ambasciata c'erano dei soldati di guardia davanti alla porta principale della villa e poi c'erano due di militari armati diciamo che giravano così, si incrociavano e quando i militari facevano il giro così, e allora bisognava correre e saltare il muro e io mi ricordo che non sono mai stata brava in ginnastica, anzi non mi piaceva per niente Arrivavo un metro e venti a saltare, ho fatto un salto di due metri e addirittura mio marito che era un po' grassoteno l'ho tirato su io e siamo caduti dentro in un parco c'era lì un signore italiano che ci ha detto benvenuti in Italia la mattina normalmente dal, nido, pioviglinava e salgo su un autobus e a un certo punto mi sembra che un tipo nell'autobus mi guarda insistentemente, no? scendo da questo altro, da porto altro il tipo scende pure, io riesco a girare di qua e gira di là, riesco a non vederlo più, e adesso che, il fatto è che passa l'ora, passa il tempo e, e bagnato come ero, non era il caso di continuare ad aspettare fino a sera, fino alle 5 di sera. E me ne vado a casa del mio zio, verso l'uno così. Arrivo là tutto, avevo... mi sono cambiato il maglione. E la signora che cucinava per i bambini mi offre un piatto di minestra calda. In quello stavo cercando di mangiare questa minestra calda quando suona il campanello. Riii! insistentemente, esce mia sia, va a vedere e chiedono di me, noi cerchiamo Davide Muñoz e allora la tipa dice no, siamo amico, siamo amico, allora lei viene mi chiama, io esco, era una monaca vestita da civile le avevano comunicato la mia situazione, quindi sapeva tutto, e venivano a portarmi via per farmi entrare all'ambasciata italiana. Però bisogna andare subito e c'è la mia compagna che aspetta fuori con un furgoncino e quindi dobbiamo andare subito. Anziché esco con lei e mi infilano dentro in mezzo a dei canatti di verdura, pane, quelle cose lì. Era un furgoncino tipo quei fiorini e l'altra persona era una monaca vestita da monaca che guidava la macchina, e comincia a giro per Santiago. Oh, io salivo sugli auto tutti i giorni, gli andavo anche a piedi. Io non notavo i militari, però a volte mi sembrava trovarmeli davanti, no? Cioè, era una cosa curiosa. Da questa macchina li vedevo tutti. Non c'era mucchio di terra del metrò dove non c'erano tre militari puntando qua e là ovunque, negli angoli dice. Io cerco, chissà se arriveremo a fare ambasciata. Tutte le altre ambasciate erano chiuse per gli esiliati, non prendevano più exiliati, non prendevano più profughi, che entravano come profughi e dopo uscivano dal Paese come esiliati. A questo punto bisognava prendere una decisione. L'abbiamo preso, abbiamo piegato praticamente 15 giorni in questo perché è stato molto difficile riuscire a convincersi, io non volevo uscire. E siamo arrivati a un compromesso, che io entravo all'ambasciata italiana, dopodiché entrava la mia compagna con il petri che era bambino, 8-9 mesi, lei se ne andava a Cuba, io rimanevo lì all'ambasciata per un periodo di tempo, aspettando la possibilità di stabilire rapporti con i compagni che erano fuori nella resistenza e uscivo. Però l'unica cosa che c'era era che bisogna saltare il muro della baciata. Ci avevano detto, spiegato, che eh, bisognerebbe farlo in un certo punto, in un angolo della baciata, del muro, alle 8 di sera. Siamo andati due giorni prima in una macchina a fare una perlustrazione, a capire. Perché alle 8 di sera? Perché in ogni angolo c'era sempre un militare a fare la guardia fuori dalla baciata. Però il cambio della guardia, la facevamo alle 8 di sera, alle... allora, tutti andavano in un punto e questo angolo che mi avevano detto rimaneva libero, non cioè c'era nessuno. Pertanto tu avevi 4-5 minuti per fare questa azione e saltare il muro, tenendo conto che quelli che ti accompagnavano rimanevano fuori perché Questa cosa qua tu devi tenere conto, se ti salvi tu, ma le altri cosa succede, non lo sai cosa... E un giorno, adesso non mi ricordo bene la data, una delle cose che non, non riesco mai a ricordarvi, eh, siamo andati, avevamo fatto un giro nella prenotazione, avevamo visto il cambio, ci sono andati i, i militari e ho saltato questo muro. Io non pensavo di aver sbagliato, perché non lo sapevamo. Eh, bene qual era il territorio dovevo, qualcuno ci ha detto no? quando sono stata io eh, dopo un po' eh, eravamo 250 e poi è eh, avventato un po' di gente no? e quindi ci organizzavamo eh, dormivamo eh, con i giornali per, meno male che non era inverno era primavera un po' di freddo faceva però non era per inverno. No? E dormivamo per terra con, non avevamo da mangiare dopo eh, hanno cominciato a portarci della pasta, il personale dell'ambasciata no? eh, e facevamo dei turni dopo eh, abbiamo cominciato a fare l'organizzazione dentro eh, ogni partito aveva il suo gruppetto lì organizzato e ci organizzavamo per eh, far entrare la gente mi ricordo di aver tirato su diverse persone perché chiedere di guardia lì, no? eh, tutti facevano la guardia lì a turno eh, per tirare su la gente eh, però ognuno nuovo che arrivava doveva portare il cambio è durato per un poco roba lì perché eh, eh, dopo un po' eh, i militari erano più bravi di noi ovviamente no? e, e rapidamente indovinavano le cose mi ricordo uno, Rodrigo eh, Rivas è un dirigente del MAPU che è arrivato gli hanno sparato e io hanno beccato no? si è passata così, no? <ride> intanto lo tiravamo su siamo arrivati, adesso camminerai con lei come se fossero due amici. A un certo punto, siccome il muro era alto, lei ti aiuta a tirarti su. E così abbiamo fatto: abbiamo camminato con questa signora 100 metri, 50 metri. E a un certo punto mi ha detto: Mi sembra che qui sia più basso. Dai, mi mette, intanto l'altro andava in con la macchina pianino e mi mette le mani così. Io metto il piede, lei mi ha dato la spinta. Io riesco a prendermi dal muro e metto la gamba sopra e quando sto per lanciarmi dall'altra parte, la monaca in borghese mi dice «Ciao, sono io mi chiamo Valeria, salutami gli altri che ho mandato prima». C'è un sacco di gente in questa villa dell'ambasciata italiana, mi fanno parlare con i funzionari e io le dico che chiedo ospitalità. Noi dobbiamo seguire la praxis. La praxis era de che loro andavano dopo al Ministero degli Esteri Cileni a dire Signore noi abbiamo di ospite al Signor Sergio Mende, chiediamo e lascia passare perché il Signor Sergio Mende esca del Paese. Nel mio caso loro dicono no, il Signor Mende non ha lasciato passare per abbandonare il Paese, perché il Signor Mende non è un perseguitato politico, è un delinquente. E io? Faccio a fare parte di un gruppo di 30-40 persone che ci sono dentro l'ambasciata, che sono tutti compagni a cui lei è stato rifiutato e lascia passare per ammorare il paese. Il nome tecnico che è stato dato erano i feriti. C'erano dei compagni che erano entrati all'ambasciata il giorno 12 settembre o il 12. 13 del settembre del 73, e stiamo parlando del settembre del 74, e loro ancora erano lì. Un mese, 15 giorni, 20 giorni, entrando metà luglio, 20 luglio, sono uscito il 4 ottobre verso l'Italia. La prima cosa salti dall'altra parte del muro, c'era tanta erba che anche gli stessi siliati hanno messo lì, di tale forma di apertire il, il colpo del santo. C'è un immenso giardino, tu, tu, tu esci fuori ti trovi con questo giardino con le ali e non vedi nessuno. A questo punto sempre, non dico con paura, però con, con, molto, con molta attenzione poi venire una sensazione di attività. Molto per, per, per le rime, no? Per cui, allora, arrivo a un certo punto e dici, tu uno, e dici, guarda, sono entrato adesso, ah sì, sì tu sei, che Ah sì, sì aspetta un attimo, e la prima cosa che hanno fatto è portarmi a mangiare. C'era una cucina, anche perché facevano mangiare per, per tante persone, no? Mi hanno tenuto un piatto da mangiare, mi domandano e che partito sei la prima cosa, il eh, Partito Comunista e domani ti facciamo conoscere i compagni comunisti il giorno dopo queste persone che io non conoscevo mi hanno fatto una specie di interrogatorio. dico specie perché non, non avevo creato un interrogatorio poliziale ma comunque volevo sapere cosa facevo, cosa non facevo Era un rifugio in quel momento, nessun, io credo che nessuno di quelli che saltavano il muro eravamo coscienti che eh, dopo non potevamo uscire perché si usavano le ambasciati anche come nascondiglio Il caso dell'ambasciata italiana era un po' particolare perché il governo italiano non aveva riconosciuto o non riconosciuto il governo cileno. E allora i militari la trattavano un po' meglio. E nel senso che c'erano le guardie fuori e però non entravano dentro, come invece hanno bombardato, ha eh, pestato gli ambasciatori, hanno fatto di tutto, i militari cileni, entrando nelle case e anche nelle sede diplomatiche. Invece con gli italiani, in attesa che il governo italiano si pronunciasse, loro aspettavano che l'Italia riconoscesse per lo certo. L'Italia, diciamo, non so se è stata una fortuna, mh, un caso, lo ha fatto apposta, però l'ambasciatore italiano era in serie, non è tutto andato semplicemente. I militari non hanno mai tagliato il telefono dell'ambasciata. Allora c'erano dei compagni, delle persone che chiamavano l'ambasciata e dicevano ma a che ora si può far visita al malato? E tu le dicevi, alle 12 perché i soldati facevano il cambio di guardia. Cioè se ne andavano gli otto che c'erano e arrivavano gli altri otto e fanno il cambio di guardia. La fanno tutti in una schiena, in un angolo lasciando gli altri tre angoli scoperti e allora la gente si vedeva che aspettava lì vicino e saltavano come i canguri. <ride> saltavano dentro l'ambasciata, e arrivava un sacco di gente. Quindi quando io sono arrivato saranno state una ventina di persone. Prima si è riempito il sotterraneo e dopo un po' Si è riempita una immensa stanza, una grande stanza che era collocata di fronte alla piscina. Credo che sono entrati più di 40 materassi in questo salone, in questo grande salone davanti alla piscina. Poco tempo dopo hanno abilitato altre stanze si è riempita è stambaciata enormemente, tanta gente. Ora il numero preciso io credo che con bambini tutto, se hanno cioè, passato un 2000 persone, non lo so. Di preciso non mi sono mai occupato di sapere bene quante persone sono passate, però tante. Ci sono molti episodi che sono successi lì. Noi ci organizzavamo dando una mano a cucinare. L'ambasciata ha preso un cuoco e noi ci organizzavamo per dargli una mano. Si formò un comitato anche di controllo tra i profughi perché io controllo, sapere un po', ci chiedeva la gente da dove vieni, come ti chiami, da dove vieni, chi conosci, chi lavorava con te, da che quartiere sei, che fabbrica, che quadra, cosa, così. così. Nel mese di ottobre, a livello internazionale, le Nazioni Unite fa l'Assemblea internazionale sulla valutazione dei diritti umani nel mondo e la dittatura militare doveva presentarsi a rispondere a tutte le accuse che erano state fatte contro di loro per la repressione, i morti, la tortura eccetera eccetera eccetera. Allora che cosa fanno loro? Loro fanno un gesto di buona volontà, un po' per dire guardate che noi non siamo cattivi come voi dite e ci fanno uscire a tutti i 40 persone che eravamo dipendenti e questo lascia passare, viene avvisato così di un momento all'altro, pronto mettetevi Prendete le vostre cose che andiamo all'aeroporto e si parte. Per fortuna che è incaricato di affari italiano, Tommaso De Verbottini insieme ad altri funzionari italiani perché la situazione era molto, molto pesante. E a dir la verità, il quadro che avviene quando ci portano all'aeroporto era veramente una cosa che chi vedeva quello diceva qui Porca miseria, qui vanno i, i, gli assassini o i terroristi più importanti del mondo. C'era gente fuori di testa, gente che è arrivata anche ferita. Ricordo una volta un compagno, eh, abbiamo dovuto legarlo perché il militare ha portato la moglie eh, alla porta e Le dicevano che o si consegnava o la facevano fuori, gli abbiamo dovuto legarlo. Eh, Uh, tiravano delle molotov dentro a una volte, un'altra volta, ma io ero già uscita lì, hanno tirato dentro un cadavere, una, una dirigente del Mil, eh, la Lumi Vibela, eh, eh, e dopo sono andata in per entrare all'esercito e nella polizia, eh, perché l'avevamo uscita noi, diciamo. No? Quindi la gente non stava bene, eh, però noi facevamo quello che potevamo. Ma tutti erano isterici, uno tu, eh, ti diceva buongiorno, tu non li salutavi, ti saltava addosso, tutti nervosissimi sì, sì, no? non solo per quello che si era lasciato, ma per quello che stava succedendo fuori e poi perché i militari eh, c'erano gli elicotteri, tutta la notte che giravano Vivi in una situazione completamente diversa, che tu hai la sensazione che è vero che sei libero ma non lo sei per niente, comunque, sono quattro uomini che tu non puoi riuscire, il territorio italiano non siete uccidere, sono tutte contraddizioni, secondo me non bella, nel senso che nei primi momenti tu senti solo darci le colpe uno con l'altro, che il mio, c'è cioè l'interprete comunità, non avete fatto questo, cioè questa cosa, che secondo me fa parte della psicosi vissuta nel primitente, Perché, chiaramente dopo anni con la tranquillità e magari con la maturità eh, di vita e politica le manifestazioni le fai in una forma completamente diversa, ma lei non cambiando la, in profondo le cose però le, le fai con un certo... lì invece c'era questa cosa qua di accusare l'uno con l'altro, voi avete tradito tutto. E c'erano momenti anche molto brutti di litigio. Di... Di... La convivenza, all'ambasciata non era facile. Eravamo tanti. E siccome c'era questa cosa di darsi la colpa, no? tu hai più colpa che io del colpo Stato, tu socialista hai più colpa, tu eh? Tutte queste cose, quindi politicamente difficile. E venivano fuori anche delle miserie umane, perché la società di fuori, è entrata all'ambasciata e quindi la convivenza era difficile. Alcuni giorni prima, all'ambasciata entrano due soggetti, uno di questi soggetti si presenta come un membro, come un membro della DINA e militante del MIR, e un'altra persona, la sua staffetta. Naturalmente, questo ci mette in subbugio quello che era il responsabile del MIR, parla con queste persone e se fa uscire dall'ambasciata quello che questa persona dice e da fuori avvisano che veramente questa persona era un militante del MIP che era un infiltrato e che era scappato perché avevano scoperto che era un infiltrato, avevano teso una, una trappola e lui era riuscito a scappare, a non cadere nella trappola, non vi dico che cosa succedeva durante il giorno nell'ambasciata fuori, come girava gente della din hanno portato la moglie del ragazzo più giovane a piangere a supplicarle che uscisse dall'ambasciata e lui non se ne va, per fortuna non è uscito quelli che eravamo, facevamo parte di questa cellula del Mir dentro dell'ambasciata usciamo perché eravamo tutti i cattivi che non ci davano passare. e questi rimangono lì e rimangono lì fino a quando entra Sotomaior, Tito Sottomaggior perché c'erano diverse persone a cui non gli veniva richiesto l'asilo, cercavano di portarli fuori in qualche maniera dell'ambasciata, ma non gli veniva riconosciuto l'asilo. Una volta che ti danno l'asilo, allora arriva un... Le... che ci davano a stagioni, ci sono persone che sono rimasti 3-4 anni dentro, eh, qualche dirigente molto ricercato, così no. Tutti inconsciamente... E sapevamo che era un periodo di guado, wow. proprio una situazione come quella che stava vivendo fuori delle mura e un'altra che non sapevamo passare. Sì, andiamo in Italia, ma non è possibile che arrivare. Eh, ci hanno dato il cosiddetto salvo condotto, cioè la passare per uscire dall'ambasciata e arrivare all'aeroporto ovviamente sempre in macchine dei diplomatici dell'ambasciata dell italiana. Siamo stati portati all'aeroporto, all erano lì caricati su un aereo. Abbiamo dormito una notte a Surigu e poi siamo arrivati a Roma, 22 euro, del 74, con vestiti invernali, perché nessuno mi ha detto guarda che là c'è un caldo da morire e quindi quando sono accesso dall'aereo quasi mi affogo. Arriviamo all'aeroporto e si dà il caso che due membri del MIR, eh, fisicamente, anche con differenze d'età, erano molto simili agli altri due che erano rimasti dentro l'ambasciata. E arriva la, la Dina e le sequestra e se le porta via. E lì viene il, il putanaio, eh? perché i funzionari internazionali cominciano a, a telefonare a mezzo mondo, eh, per, questo, per questo fatto del sequestro. Fermano l'aereo, l'aereo non parte, noi rimaniamo lì, noi sa non sapevamo che cosa succedeva con noi, se noi tornavamo all'ambasciata, all o si, se pre si prendeva la DINA, ci prendeva tutti quanti e ci portava via. Comunque ci siamo stati circa, circa 5-6 ore lì dentro, in un, diciamo, una parte isolata, isolata dell'aeroporto, aspettando che questa situazione si risolvesse, no? per cui la pressione internazionale eh, ha avuto il suo peso e anche la, la, la DINA in un certo senso ha capito che non erano quelli lì, però la cosa fondamentale per la DINA è che avevano segnato il territorio, cioè, cioè qui non si fa quello che volete voi uh, ai funzionari internazionali, si fa quello che volevo noi, E da lì siamo partiti, siamo usciti dal Cile e siamo arrivati qua in Italia. Ieri all'aeroporto ho avuto una sorpresa io, perché arrivata all'aeroporto eh, eh, comandavano lì l'aeronautica l'Aeronautica militare, e allora eh, ur ci urlavano, ci hanno pestato quasi tutti, ci prendevano la roba, le buttavano via. Quello che urlava di più era un tipo alto quanto me, eh, un tenente dell'aeronautica, che tra l'altro io lo la conoscevo e quando mi vede mi dice tu che cosa fai qua? Io gli ho detto, giuro era impaurita ma anche arrabbiata no? per quello che... dei soldi che ci facevano e tutte le cose e allora io dico io sono uno di quei marxisti di merda le cui parlo in peso di merda e lui è rimasto così no? e allora mi dice sai che tuo fratello è un eroe? ah sì, mio fratello era un, un, un eh, pilota dell'Aeronautica Militare no? era molto divesta mio fratello però era mio fratello e allora mi dice, non l'ho mai saputo io perché me lo ha detto, no? Per darmi del male, per, non so, che non sapeva cosa dire. Mi ha detto, sai che tuo fratello è un eroe? Ah sì, è lui ti ha diretto l'attacco alla moneta. Io a questo fratello non gli ho parlato per quattro anni. Pensavo che era vero, non era vero, assolutamente. Nel viaggio avevamo sempre la paura che magari la giunta militare potesse aver messo Qualche a noi non è successo niente, però dicono che non eravamo lontani dalla realtà, perché poi quando hanno tempi dopo, hanno tentato la vita a Bernardo Leyton a Roma, hanno ammazzato le altre Stati Uniti, avevano paura di, di, di, questo, di, di questa rappresaglia, di, di questa cosa.